Ciao, con questo video voglio avvisarti che sono aperte le iscrizioni al prossimo corso sui rischi chimici in laboratorio legati all'utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva quali cappe chimiche. Se sei un responsabile di sicurezza, prevenzione e protezione, un tecnico di laboratorio piuttosto che un, eh, una persona incaricata, quindi un ufficio tecnico o quant'altro incaricato della, della parte di, legata alla sicurezza in laboratorio questo è il corso che fa per te è sicuramente importante e fondamentale conoscere e capire che, eh, quali sono le, mh, le cose che influenzano il buon funzionamento di una cappa chimica perché spesso e volentieri eh, le cappe vengono vendute e installate in, in un laboratorio senza eh, alcun criterio senza aver eh, adeguatamente eh, visto un attimino, fatto un'analisi primaria di, di quella che può essere poi eh, l'influenza da parte dell'ambiente nei confronti della cappa e ti posso assicurare che eh, in realtà l'ambiente influisce, come? Influisce veramente tantissimo. Oltre all'ambiente influisce anche il, il comportamento dell'operatore, quindi le abitudini dell'operatore. Persona che sono 15-20 anni che si occupa di una determinata eh, lavorazione nell'ambito chimico in un laboratorio chimico o legato a una responsabilità in un, laboratorio, in un laboratorio chimico ha acquisito sicuramente un bagaglio di esperienze notevoli. Spesso e volentieri però questo si confonde con divenire esperti utilizzatori di una cappa chimica si confonde con capire e sapere perfettamente come una cappa chimica funziona e qual è il principio di funzionamento che c'è alla base io ecco questa cosa eh, ci tengo a sottolinearla perché non va mai assolutamente confusa questo corso serve proprio per sia gli esperti ma anche gli inesperti in perché comunque ci siamo resi conto che eh, da questo punto di vista il livello è eh, abbastanza base per quanto riguarda eh, tali conoscenze, queste conoscenze chi ha partecipato al nostro corso è rimasto sbalordito dalla mole di informazioni che ha ricevuto e consigli e un punto di vista appunto per quanto riguarda le, le cappe, l'utilizzo delle cappe chimiche sicuramente differente da quello che eh, avevano visto loro negli anni o che gli avevano insegnato eh, molti anni prima quindi eh, ti invito assolutamente a iscriverti al corso anche perché all'interno parleremo eh, sia della parte normativa legata a quelle che sono le cappe sia parleremo eh, di quelle che abbiamo detto eh, buone abitudini comportamentali parleremo di quelle che sono le eh, periodicità di manutenzione quindi scenderemo un pochino nel dettaglio anche su questo eh, di definizioni ehm, parleremo eh, anche di quelle che possono essere le cappe per esempio di ducted e ductless che spesso e volentieri si confondono e mo molti clienti non riescono ancora a comprendere la differenza tra le due e, e che c'è un una differenza abissale tra le due, ecco questo e quindi quando si trovano ad acquistarle soprattutto nella parte di acquisto eh, non capiscono che eh, il prezzo non la può fare da padrone ma l'analisi primaria e capire bene che cosa devono fare invece è la, la cosa fondamentale quindi ripeto, sono tantissime informazioni, eh, tantissime nozioni che verranno trasmesse eh, con, attraverso un docente che è veramente di livello, che ha tantissima esperienza nel campo e eh, quindi ti invito nuovamente a iscriverti al corso se ancora non l'hai fatto, anche perché i posti sono sempre pochissimi noi cerchiamo di mantenere classi di una ventina di persone e queste classi vanno via. i posti vanno via abbastanza velocemente quindi spero di averti convinto, tra virgolette, e eh, che vorrai partecipare a quello che è il nostro corso ti aspetto, ciao!